Amici di Podicamente Scorretto, siamo qui con Luigi Lollini, autore del libro La Controfigura, se ci può brevemente spiegare il contenuto del libro. Il libro è un romanzo, il protagonista è Eduardo Roja Flores, nato in Bolivia nel 1960 e morto in Bolivia nel 2009. E è un, il narratore di questo romanzo, Alberto, incontra Edoardo quando Edoardo è un rappresentante della gioventù socialista ungherese. I due si incontrano a Bologna, poi si rivedono e a distanza di anni Alberto scopre che Edoardo ha combattuto nell'ex Jugoslavia e definito eh, morto, ucciso in un albergo della Bolivia. Quando scopre questo, sul suo ex amico su... decide di, di fare una ricerca, di capire per quale motivo eh, quella persona simpatica, affabile, che raccontava barzellette, brillante, che aveva conosciuto eh, a Bologna e che aveva rivisto a Budapest, l'anno successivo, durante una vacanza, è diventato un avventuriero fascistoide. E cerca di capire qualcosa e il romanzo ruota su questi due person personaggi principali, il narratore e il protagonista della vicenda, perché il narratore cerca di capire qualcosa di questo personaggio e, e di capire qualcosa sui luoghi e sui contesti eh, storici e sociali in cui Edoardo ha agito. Lei ha partecipato la settimana di politicamente scorretto qua a Casalecchio e se ci può dire cosa si aspetta da questa iniziativa? Ma, eh, penso che ogni occasione per eh, discutere per confrontarsi sia preziosa. Il fatto che ci si incontri come, come questa sera in un luogo che si chiama Casa della Pace e che era un luogo di lavoro e anche di sfruttamento, era una filanda, e Questo luogo è diventato un luogo di discussione già significativo. Il fatto che a Casalecchio, un, un comune che io amo molto per i ponti pedonali che lo congiungono a, a Bologna, dove io abito, metta al centro della discussione i ponti come un luogo di incontro e, e, e metta al centro anche la necessità di abbattere i muri rende questa manifestazione significativa e importante nella, in un momento eh, storico come questo, in cui si costruiscono muri e invece bisognerebbe costruire dei ponti. Ringraziamo Luigi Lollini e, e vi auguriamo un buon proseguimento.